Ciao a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video Io sono Vegito Golden E oggi con l'altro splendido video di Dragon Box Universe, Raga siamo arrivati finalmente Ai 1000 iscritti Questo è stato un traguardo E adesso andiamo con la Con un'altra splendida storia La bergamena non cambia Fosse te temigra si è arreso Non dire idiozia Immagino che il che è uscito dal tempo Ti abbia parlato di me Scherzi? Non mi arrenderò mai dopo aver atteso per 75 milioni di anni. Demigra si vuole vendicare, raga. Fai quello che vuoi, ma nessuno è potente quanto Bu. Lo credi davvero? Hanno rubato la pergamena, cavolo. Accidenti, a quel Demigra è andato in quel periodo temporale. Si tratta di un'era pericolosa. Mm, beata ignoranza, ascolta, quell'era era, è l'era in cui... L'era in cui Bills, il dio della distruzione, è andato sul... Raga! Il dio della distruzione, Beerus, che viene chiamato nei manga, però qua purtroppo in inglese è Bills. Il dio della distruzione, Bills, è così potente. te Lord Bills. Va bene. Quindi questo Lord Bills è così potente Non ne ha idea, Trunks Non ne ha idea Insomma, fermalo No? Se Lord Bills ci attaccasse Causerebbe la distruzione totale Va bene, diamoci da fare Dai raga, andiamo Sì, Lord Beerus Beerus, come chiamatelo, chiamatelo raga Ma è... Super Saiyan God qua c'è Sicuro, sicuro come la morte Super Saiyan God Una cosa strepitosa, strepitosa Era 778 Vediamo che cosa succede Ecco il maestro di Bears Cioè Whis Qua dovrebbero essere la festa di Bulma Andiamo Goten <ride> Piccolo sembra addumisciuto <ride> Dov'è quel dannato Super Saiyan God? Eccolo Che strano Biz, la tua pre previsione era ovviamente errata Vengeta è nascosto, si spaventa Ma la cosa non mi sorprende ovviamente Che vuoi dire? Biz? La mia stupida danza Sembra che aver, aver calmato Bill. Ora non mi resta che... Aspettare che se ne vada. Aspetta e spera Vegeta, non se ne andrà. Oh no, la famosa... Scena di Dragon Ball Super, no. Budino, dici? Tu, dammi subito un budino. No, Yata, tutto il budino è di boo Dammi. Io no, io, da io E <ride> tagli <cos 'è, ride> <ride> del budino. No, non ci credo. Vegeta Super Saiyan va a prendere il budino. C'è mancato poco. Eccolo. No, Vegeta si comporta da qua Grazie. Bene, ora. No, no. Oh mio dio, un colpo di pallone è arrivato! No. Oh, come no. Oh, oh. No. Hai lanciato forte! Tutti e due si danno la colpa! Perché te dispera! Lo yeah. si disse! No! Ora dobbiamo cominciare a scappare, mamma mia! La potenza del dio della distruzione! Ora sono furioso! Madò. Il potente dio della distruzione è Bills! Andiamo raga, sconfiggiamolo per questo! Che potenza! E io con il mio vegito lo sconfiggerò! Uh -huh. <sussurra> Dio della distruzione! Hai chiamato B stupido, ti trasformo in caramella, ti mangio! Quell'ordi Pierce, la battaglia è iniziata per una sciocchezza. Oh, sei un Saiyan, però non sembri un Super Saiyan God. Cavolo! Ottimo lavoro, devi avere Se non mi dà da... detta il mio budino, vi punirò. Cannone Gali Cosa Trance Trasformatemi in Gotenks Combatteremo anche noi La fusione Ehi faccia da gatto Quante storie per un Budino Faccia da gatto Ti darò una bella lezione Chissà fosse Così imparerei le buone man maniere Budino Solo il nome Mi fa bere l'acqua in bocca Smettila chi manca di rispetto a un dio si merita tante sculacciate Super Saiyan di secondo livello Gotenksu La mamma va verso ha Appena subito un colpo Come osi colpire la mia bulma? Bulma! Papà Maledizione a te Straordinario! Una forza... Papà, dai, batti il Dio della distruzione. O oh, lo batterò prima, eh? Lo posso battere io prima? Hai chiamato. Sembra che il Super Saiyan God sia solo una leggenda come dicevo. Basta così, distruggerò la terra e tornerò a casa. Spinta, Kamehameha! Per diventare un Super Saiyan God devo raccogliere l'energia di tutti i puri di cuore. Vi prego, condividete tutti con me la vostra forza. E adesso la scena bellissima del Super Saiyan God, ed ecco Goku, Super Saiyan God, una delle sue bellissime transformation, quei capelli rossi, quegli occhi, quella magrezza, è lui. Ok, possiamo... Con... Ehi hey Goku, non sembra diverso, non è? Non sento la sua potenza, qualcosa non va. Certo, è diventato un dio, come fai a sentire la sua potenza? Congratulazioni, sembra che tu ce abbia fatta. Davvero, sono diventato un Super Saiyan God? Lo scoprirai affrontandole, fatti sotto. Se sarai più forte di me, non distruggerò la terra. Super Saiyan di secondo livello! Cannone e Ultra bomba di combattimento! Wow! Sì! L'abbiamo fatto saltare in aria, è quello che si meritava! Sì, sì, sì, si! Sì. È andata bene però! Il piano di Demigra, ferma, Beats! Attenzione, Demiga potrebbe tentare qualcosa Non ti preoccupare Non tenterà niente Super Saiyan di secondo livello Sempre Super Saiyan Prenditi questo Ultra cosa di combattimento Mia, me l'ha mancata Prenditi questo Cosa è questo? Si prova a diventare un dio Non sapevo di questo livello Da solo non l'avrei mai fatta Mi sembri deluso Non sei felice di essere un dio Più o meno Sono felice ma so che Da solo non avrei mai bat battuto l'orgoglio L'orgoglio è il tuo punto debole Che cosa stupida si conclude qua raga con questo splendido episodio di Dragon Ball Xenoverse con la battaglia degli dei, soprattutto quando abbiamo visto Goku trasformarsi in Super Saiyan God, è stato veramente mitico ma super mitico, grazie raga. Comunque vi ringrazio sempre per i mille iscritti e continuiamo così, mi raccomando seguitemi lasciate un like tutti i martedì e giovedì dalle 2.30 alle 6 con un altro splendido video da Vegito Golden è tutto, alla prossima.